Ehi, ehi Silvio, guarda che questo video serve a te. Oh, parlo con te. Eh? Tre pomodori camminano per la strada: papà pomodoro, mamma pomodoro e il pomodorino. Il pomodorino cammina con aria svagata e papà pomodoro allora si arrabbia e, e va da lui, lo schiaccia e dice: fai. Il... Concentrato, proviene dal verbo concentrare che significa raccogliere nel centro. Gli inglesi preferiscono la parola focus e per focus intendono la capacità di un individuo di concentrare tutta la sua attenzione su quello che sta facendo nel momento. Quando ero piccolo soffrivo del disturbo del deficit dell'attenzione che è chiamato in inglese ADHD e tuttora ho difficoltà nel mantenere la mia attenzione su un singolo task per un lungo periodo di tempo. Considerate che poco dopo aver incominciato a scrivere la prima riga di questo video, mi sono trovato a fare una lezione in francese su un'app dopo una notifica molesta. Nel tempo, chi ha perso la capacità di focus non sono solo le persone affette da ATHT, ma anche i fieri possessori di un tre pollici con fotocamera e social a portata di pollici. Viviamo nell'era della distrazione. Mail, notifiche, colleghi, ci sparano ogni giorno un caricatore di AKM pieno di distrazioni. E amico mio, non ci sono trincee ma solo campi aperti e melitoni pronti a trivellarti con luccicanti distrazioni. In questo contesto quindi avere focus è diventato una specie di superpotere, è diventato un asset fondamentale per chiunque voglia essere produttivo. Eccolo, lo sento, questo è il momento del video in cui ti dici Ok, domani focalizzato più che mai, porto a termine ogni singolo obiettivo sul Fermo! Ti blocco subito prima di prometterti una serie di cose che non farai mai scherzo scherzo lasciami aggiungere una sfumatura a questo discorso avere focus purtroppo non significa solo limitare e gestire le distrazioni ecco ti pareva che era finito qui il discorso in alcuni periodi nella vita abbiamo diversi progetti diverse attività diversi obiettivi ed è proprio in questo momento proprio quando vuoi diventare un dio della produttività che risolve la fame nel mondo mentre scala l'everest è proprio in questo momento che il detective antifuffa esce e dice sono c***** il concetto è che anche se riesci a gestire e limitare le distrazioni potresti ancora non avere focus se sei una persona produttivissima ma hai 10 obiettivi 10 progetti e dedichi il tempo a tutti e 10 potresti essere mediocre in tutti Considera ogni blocchetto come un'ora del tuo tempo. A meno che tu non abbia trovato un modo per duplicarti, ogni giorno hai 24 blocchi, di cui 6 o 7 dormi. Se hai diversi progetti cosa farai? Metterai un blocchino nel progetto 1, uno nel secondo, uno nel terzo, uno nel quarto il risultato? Avrai risultati mediocri in tutti i progetti. Invece, se hai pochi progetti, idealmente uno, metterai tutti i blocchi su un'unica colonna e otterrai buoni risultati in poco tempo. Ovvio che la saggezza popolare riesce a racchiudere in poche parole il tutto. Mia nonna diceva: Figlio mio, chi troppo vuole nulla stringe. Ebbene sì, mia nonna ha ispirato Steve Jobs, che in uno dei suoi keynote ci dice: Focalizzarti non significa dire sì alle cose sulle quali devi concentrarti. Focalizzarti significa dire no alle cento altre buone idee che ci sono. Con affetto e speranza. Silvia.